Sta andando bene, sta andando bene per adesso, Stiamo, siamo belli indaffarati, il che è un buon segno e il nostro esordio, il primo anno che siamo qua, siamo emozionati ma felici. Eh, purtroppo il futuro non lo sto prevedere, però insomma, se va avanti così per me va molto bene.